Buonasera, stasera vi presento H, eh, HP Reveal ex Aurasma, sono Laura Antichi. Perché usare HP Reveal?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 per android o per ios e scansionare le, le immagini a cui sono state aggiunte delle naturalmente informazioni. veal rende dinamici i contenuti con informazioni aumentate. Fare questo è un modo coinvolgente per gli studenti di apprendere materiale aggiuntivo, di corroborare le informazioni di base in un'esperienza di apprendimento. Possibili usi in uh, didattica. Eh, approfondire un argomento creando overlay di informazioni digitali creare un giornalino ad esempio di classe o poster interattivi, fornire indizi per una caccia al tesoro, scansionare un'immagine, compiti e trovare istruzioni, aggiungere all'immagine di un libro la propria recensione, dall'immagine dall di un problema la sua possibile soluzione in video, la vocalizzazione prelinguistica dall'immagine alle parole, organizzare flashcard messaggi nel linguaggio dei non udenti e molti altri usi che uh, possiamo avere. Qui vi faccio un esempio di poster eh, che con Auras da leggere eh, attraverso i dispositivi da un video di Charles Cooper sono stati attaccati quindi nel, nell'aula questi poster e gli alunni possono accedere alle informazioni aggiuntive attraverso i loro dispositivi. Poi il progetto eh, eh, Ilari Loder e Cathy Cruz sulla eh, tavola periodica degli elementi, vedete che poi cliccando su ciascun elemento, eh, gli studenti mh, puntando con eh, l'applicazione eh, potranno avere e ottenere delle informazioni aggiuntive. Eh, vi faccio anche vedere mh, la prova dei 20 euro, la famosa prova che puntando con l'app di HP Reveal da mobile, mobile sull'immagine si hanno eh, le informazioni mh, aggiuntive. C'è un problema che è quello che, a capirevi, normalmente non dà la possibilità di accedere agli Universal Auras, nel senso che non, eh, bisogna iscriversi. Che bisogna iscriversi al canale per poter avere accesso alle informazioni aggiuntive. E ora non, questa possibilità di Universal Auras non è, eh, è disponibile se non per gli utenti beta. Quanto dicono stanno lavorando per realizzarle, probabilmente le rilasceranno a pagamento. Vediamo i possibili effetti sull'apprendimento per l'utilizzo dell'applicazione, dell quali i risultati, motivazione e coinvolgimento, interesse e passione, creatività e ideazione, supporto, ricerca, comunicazione e interazione, approccio dinamico e contenuti, memoria e consolidamento, interpretazione e visione. Quindi questa applicazione è sicuramente utile nell'ambito dell'apprendimento, gli studenti possono essere coinvolti nel suo utilizzo. Ora vi volevo mostrare, a capire via l'applicazione da browser, È una, si chiama Studio, e andremo a vedere come uh, funziona questa applicazione. Mi sono uh, collegata al sito http studiohp eh, nella nella landing e. Uh, eh, bisogna eh, fare il login oppure registrarsi a HP Reveal, well. quindi il, farò subito il login, però volevo anche, eh, prima di passare a questo farvi vedere che già da questa pagina iniziale potete accedere alle applicazioni, alle app per eh, Uh, iOS e per, uh, e per Android dall'App Store oppure da Google Play e um, questo è indispensabile se, uh, per l'uso che se ne farà poi da, uh, uh, da, da, da mobile. Ora faccio, io sono già registrata, faccio il login e, uh, mi, mi dice se non avessi, fossi già registrata andrei a, uh, in create account e creerei un account con le stesse uh, credenziali dell'account creato eh, uh, da mobile. Ecco, con il uh, sign in entro nell'applicazione e ora vedete che qui eh, sono disponibili eh, tutte le mie, mie aure auras e ehm, che eh, ho la possibilità comunque di accedere con discover alle aure che sono state eh, pubblicate dal, dagli altri eh, utenti dalle Mm, poi qui in Campaigns ho i canali e in, come vedete in Asset ho tutti quanti i contenuti che ho uploadato e poi My Auras, che ho le aure che ho, eh, ehm, che, che ho creato. Allora a questo punto creerò il paradosso di Achille e la tartaruga di nuovo, eh, create a new aura, ecco, e mi dice di, um, di cliccare da qui per uploadare il trigger image oppure di, um, eh, di selezionare un'immagine esistente. Ora clicco to upload uh, triggers image, il nome, um, posso mettere il paradosso uh, di, di Achille. Eh. e la tartaruga ecco potrei eh, pure mettere le coordinate della, del luogo eh, eh, in cui vedere questa aura non lo faccio e poi eh, posso eh, caricare l'immagine, la Trigger Image, dal, da un file oppure da Dropbox. Eh, lo faccio da, fra, eh, da, da um, file, quindi vado in uh, Browse e uh, scelgo Achille, questa immagine di Achille, faccio Apri, Do una descrizione, è sempre meglio darla, adesso la metto provvisoria, Achille e la tartaruga, potrei mettere il paradosso di, di Zenone, Allievo di Parmenide. Ok, magari lo mettiamo anche in maiuscolo: Parmenide. Ah, ok, eh, vado su Save. E mi sta salvando eh, la, la mia immagine. Ok ora vado in uh, next e mi dice di cliccare qui to upload overlay io ho già eh, preparato eh, un, uh, anche un piccolo video due parole per presentare l'argomento l'ho preparato prima e quindi faccio che il tipo eh, spiegazione metto spiegazione mi dice di che posso caricare comunque un video un audio un'immagine un, un modello 3d come vi ho detto io avrei preparato un video e ehm, come vedete il massimo mh, del, del Caricamento sono 100 Megabyte, quindi vado in Browse e ehm, ehm, prendo il video che ho mh, creato ed è Achille la tartaruga. Faccio apri, ok. E, e nella descrizione, non so, posso ripetere: Achille e la tartaruga, Achille. E la tartaruga ok eh, posso anche decidere il loop dell'overlay che si um, quindi ripeta questo eh, una volta che è finita questo, questo video o no io vado salvo non faccio il loop save ecco vedete speriamo che lo prenda che non sia troppo lungo come registrazione attendiamo che eh, salvi il mio video intanto ricordatevi di aver scaricato eh, il, di aver scaricato sul vostro, sui vostri dispositivi l'applicazione di HP Reveal ex eh, Aurasma che è molto importante e di utilizzare eh, lo stesso account che eh, in ambedue le applicazioni sia quella su uh, uh, PC che è questa che vi sto facendo vedere che è il, il, il che, che è quindi online, che è studio. E ecco, vedete che adesso mi ha fatto l'overlay con il video e io posso posizionare questo video dove voglio o in una parte sola se avessi ad esempio un poster lo potrei collocare su una parte sola oppure su a, a tutto lo, lo schermo come vedete lo posso posizionare in vario modo ok lo posiziono così e um, a poi ho la possibilità di ehm, come vedete ehm, di altre azioni Add action in più potrei aggiungere quindi un'altra informazione dal ehm, eh, come uh, un altri overlay con un URL allora incollo un URL URL eh, di, un, eh, di un video eh, che avevo trovato che, mi sembrava, ehm, e che eh, mi sembrava interessante. Come vedete, mi dice load e URL e faccio save. Ok, poi in mi dice. Eh, che eh, quando mm, l'overlay è, è, è cliccata il eh, si sì, quando io cliccherò dopo sull'overlay potrò eh, anche vedere il, il video in azione vado in next in next allora qua show um, e qui posso anche rimuovere l'overlay eh, posso anche scegliere un bordo per l'overlay facciamolo scuro ecco e, e vado e vado avanti e eh, quindi eh, Uh, qui ho, uh, come vedete, il, um, il, ho già uh, finito di uh, produrre il, um, il, um, il, mio, um, il mio HP Reveal aumentato su Achille la tartaruga e uh, adesso completo i uh, dati, ad esempio eh, scrivo il nome dell'aura. Dell Achille, metto di Zenone, ok, posso mettere un hashtag, poi posso mettere degli altri, ok, e um, sono pronta per... Um, come vedete, per finire il, il mio lavoro con eh, sia share che eh, save, con share mi dà la possibilità di mettere di eh, pubblica la mia aura, quindi la pubblico sul... Ehm, l'antichis eh, public auras share ok e voi eh, vedete che qui ho eh, la possibilità di mh, vedere il, il mio lavoro ho già fatto, la mia aura già pronta eh, volevo dirvi che tutte le aure. Che eh, auras che vengo creando, creo con qui in studio con HP Reveal, le posso poi anche vedere nell'applicazione per mobile. Non succede la stessa cosa quando invece realizzo delle auras dal da mobile, non le vedo nell'applicazione. Nell allora eh, eh, adesso vediamo eh, com'è andata. Come eh, potete vedere eh, oh, eh, adesso faccio la prova e eh, appunto la, eh, ho aperto dal cellulare, qui ve lo sto mostrando, ho aperto eh, l'applicazione eh, HP Reveal e adesso vado a, a puntare sull'immagine tra Achille, e, e quindi dai il subito il video, ho, eh, della, il video che ho inserito del video che ho inserito a e la tartaruga ecco. sono pronti alla tartaruga viene dato un ecco e adesso come vedete mh, Mm, mi dà anche 60 vabbè, la... Oh, um, la gara dei 100 metri tra l'eroe greco Achille e la ecco, sua cerima rivale ecco. la tartaruga sta per cominciare ecco. chi vincerà? vedete qui mi dà tutto il Achille video suo Achille e la tartaruga, sua, la tartaruga. La tartaruga un quello di 10 che metri avevo di uh, poi inserito Diciamo che Achille è una velocità uh, costante di 10 metri al secondo la tartaruga, invece, è, molto più lenta. è una velocità costante di 5 metri al secondo okay. la corsa comincia dopo un secondo Achille si trova a 10 metri dalla partenza dove prima c'era la tartaruga ecco adesso volevo farvi vedere un'altra applicazione che avevo uh, creato che è di Alembertose la Simplexity vediamo di farla partire eh perché un libro sulla un nuovo concept, dopo aver scritto il senso movimento, la decisione? perché siamo nel mondo d'aujourd'hui, la delle relazioni sociali, la delle relazioni sociali. E con di saluto e vi auguro una buona serata! Ciao!